a tutti a questo nuovo tutorial di 1,2,3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come realizzare una sciarpa, bistitoni e mm, sarà da uomo, riciclando tutta la lama avanzata che avete sicuramente in qualche scatola, in qualche busta, in qualche cestino. L'ho fatta nel punto più semplice che c'è, il punto legaccio, vuol dire lavorare sempre a dritto e alternando un marroncino che era eh, di un vecchio maglione di mio padre che ho disfatto. Come si può vedere, si vede benissimo perché il punto non è bello pulito ma è tutto un po' arzigogolato proprio. Si vede che... vedete questo questa, il blu è maglia nuova e il marrone invece è una maglia già lavorata si vede proprio che ha una struttura diversa perché il filo lavorato, già lavorato vedete per quanto lo stirate o lo passate al vapore comunque non ritorna più come prima però va bene lo stesso è un altro effetto che a me non dispiace con la maglia marrone che ne ho di più ho fatto la base per cui sono partita col marrone, facendo un, un 8 cm tutti in marrone e poi ho cominciato ad, ad alternare i colori. Io mi sono, ho cercato di tenermi tutti sui colori del verde e del blu, sui colori autunnali abbastanza maschili, dato che ne avevo parecchi. Ho evitato degli azzurri troppo accesi, dei rosa e ho cercato anche di evitare fili troppo grossi perché questo è decisamente molto più spesso di questo, mentre questi due fili sono abbastanza simili. oppure fili più sottili se avessi utilizzato questo colore che naturalmente non c'entra niente avrei dovuto metterlo almeno doppio per cui vi faccio vedere come montare i punti e come lavorare poi è veramente semplicissimo perché è tutto dritto e quindi non ci sono problemi di calare o aumentare, la sciarpa è veramente per autonomasio il modo più semplice per iniziare ad avvicinarsi al mondo della maglia. Allora, le dimensioni sono di circa, larga circa 40 cm in modo che una volta chiusa abbia questa dimensione di 20 cm circa, e utilizzando i ferri e mezzo, ho montato 90 punti lavoro lungo perché comunque una sciarpa ci vuole molto tempo quasi quanto un maglione non ha la difficoltà del maglione perché non c'è da calare negli scalfi per cui la difficoltà è proprio base l'unica cosa qua eh, bisogna avere tanta pazienza perché a dispetto di quello che si pensa per fare una sciarpa ci vuole più o meno la stessa quantità di lana di un maglione perché Diciamo che la mia sarà di 40-45 cm per un metro e mezzo, un sessanta, anche 1,70 metro e 70, dipende anche quanto ampia e quanto grande la volete avvolgente. Allora, metto, a posto, metto, metto da parte la sciarpa già iniziata e qui, come vedete, eh, ho fatto circa un metro e venti, passando. Sul verde, un celeste chiaro, un, un blu carta da zucchero e ora un verde. Siccome ho due gomitoli un po' più grandi, avevo di verde e di blu carta da zucchero, ogni 14-15 cm ho fatto due quattro righe di marrone per eh, stemprare il colore continuo vi faccio vedere come mettere le maglie sul ferro allora faccio lascio una bella guglia di, di filo e inizio da questa parte il gomitolo con la mano destra perché sono destra faccio girare il filo sul, sul mignolo e poi sull'indice e questo per la mano destra tengo il filo sempre in questa maniera qua per la mano sinistra faccio girare il filo da sotto verso sopra sull'indice per la prima volta una volta sola per la prima maglia salto due dita e vado verso il fuori poi lo porto intorno all'indice per la prima maglia infilo il ferro in sopra il dito infilo porto il filo della mano destra sul ferro e faccio il punto ripeto questo solo per il primo punto, mignolo, giro il filo, salto due dita, vado sull'indice e vado intorno e mi ritrovo col filo tra le tre dita, infilo la punta del ferro destro all'interno del dito, tra il filo e il dito, porto il filo che tengo con la mano destra sotto al ferro e lo, e lo avvolgo porto fuori il, la punta del ferro e lascio cadere il punto. E questo è il primo punto. Per il secondo e successivo giro il filo intorno al mignolo e giro il filo intorno all'indice. All porto il ferro a, davanti al dito indice, vedi lo infilo dentro, il filo con la mano destra da sotto a sopra al ferro, esco col ferro e lascio cadere il punto. E ne ho fatti due. Adesso metto una ventina di punti: quindi due, tre, quattro, 5. 6. sette. Dovete lavorare morbidi però non troppo morbidi perché sennò vi vengono i punti troppo laschi, però neanche duri perché sennò non riuscite poi a infilare il, eh, il, eh, il ferro e vi viene un lavoro troppo duro. 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, vedete, quest, con la mano destra ho il gomitolo, con la sinistra ho la guglia dovete lasciare abbastanza filo perché vi servirà per montare i punti, quindi ne abbiamo 10. Ogni volta che io libero la mano, in automatico l'indice intorno al filo, eh, scusate, il mignolo intorno al filo e l'indice intorno al filo. Io tengo così, poi con la mano tengo il ferro. Per montare i punti, indice intorno al filo e indice eh, mignolo intorno al filo. E Uso l'indice come se fosse un ferro, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e io ho montato i miei 20 punti per farvi vedere. Ora, Per fare il punto legaccio è semplicissimo perché sempre una, una maglia dritta. Allora, questa guglia adesso non vi serve più, non ve la confondete di, di, di usarla. La tagliamo alla fine perché magari serve per cucire o per nascondere qualcosa. Allora, lavoro tutti i punti quindi, ho fatto il, il primo, ho montato i punti ora nella mano destra ho il filo indice, eh, mignolo e indice, lavoro la prima maglia e come la lavoro? Infilo il ferro all'interno della maglia, porto il filo della mano destra sotto il ferro, faccio girare intorno, lo tengo leggermente tirato, porto fuori il ferro e vedete che si crea l'anellino. E faccio cadere la prima maglia la tiro leggermente perché è la prima poi sempre lo stesso filo intorno al ferro porto fuori il ferro vedete stando attento a non perdere la, la maglia e faccio cadere il punto del giro sottostante e continuo così Infilo, faccio girare, esco con la punta tenendo la maglia, attenzione a non perdere la maglia, e faccio cadere la mia maglia. Allora rifaccio, ah. vedete in questo caso mi è caduta, quindi riprendo la maglia, io non lavoro il, la prima maglia, la, la porto nell'altro ferro senza lavorarla e comincio dalla seconda. Infilo il ferro nella maglia, faccio girare e porto fuori e faccio cadere. Quindi infilo, metto il filo e faccio cadere la maglia. Infilo non so se si vede bene, vediamo se riesco ad avvicinare. Infilo la punta del ferro nella maglia, così che va fuori. Faccio fare il giro della maglia, porto fuori il ferro, attenzione a non perdere la maglia, e faccio cadere la, la maglia del giro sottostante. Infilo, getto il filo, faccio passare, faccio cadere il punto legaccio è proprio il, il punto base, meno di lui non c'è, allora prima maglia non la lavoro, tiro leggermente e faccio la seconda, lavoro e vado avanti, dopo diventa molto veloce il lavoro anche se fare un metro e 50 di sciarpa non è non ci vuole poco tempo ecco sono andata avanti di qua, di qua di un pezzettino per vedere la dimensione allora con questo filato 20 maglie sono giusti 10 centimetri quindi per fare 40 io devo montare per fare 40 centimetri devo montare 80 maglie. Con un filato più leggermente più sottile e un, un ferro di mezzo, mezza misura di meno, me ne sono voluti 90. Qui ho 90 punti, mentre per fa se eh, dovevo fare la mia sciarpa con questo celeste, ne avrei avuto bisogno di 80, perché vedete, con 20 punti io arrivo a 10. Ora vi faccio vedere come cambio il colore per alternare, come ho fatto qua, le righe eh, marrone e verde. Salto il primo punto, vado sul secondo, porto il filo che non uso verso l'esterno, prendo il filo colorato, che devo cambiare, e faccio come un cappietto, e faccio il primo punto. Adesso lavoro un'altra maglia con i due, con, con il filo e la codina. Solo una, basta. Poi con questa codina, con l'ago, lo, lo nasconderò. Nascondo la codina. O con l'uncinetto, ma preferisco l'ago e adesso proseguo con il secondo colore Sono andata e adesso ritorno con il colore grigio, quindi salto il primo e faccio il ferro. adesso tiro questo punto perché era leggermente... e quindi ho fatto... ora cambio di nuovo il colore porto il filo c il filo grigio verso l'esterno e tengo il filo celeste da questa parte e faccio un un'andata e un ritorno quindi due il primo punto non lo lavoro, passo al secondo Torniamo indietro. Ora porto il filo celeste verso il dietro e rendo il filo grigio. il primo punto e passo a lavorare il secondo Da dritto e questo è rovescio ora vi faccio vedere qualche giro con uh, con la sciarpa vera e propria ora devo lavorare col filo marrone porto quello verde verso il fuori e prendo quello marrone salto il primo perché il primo non lo lavoro mai, e comincio a lavorare con a fare il mio punto dritto, che semplicemente infilo la punta nell'ago nella maglia, faccio passare il filo intorno al ferro e getto sul ferro e getto facendo sempre punto dritto sia. All'andata che è ritorno otteniamo il punto legaccio, arrivo al punto dell'ultimo punto del ferro, lo lavoro e giro il lavoro, non lavoro la prima maglia, la passo sul ferro, lavoro dalla seconda in poi Riprendo di nuovo il campione che vi ho fatto vedere come iniziare e come iniziare a cambiare. Quando avete deciso, vedete, il mio campione termina qua. Per aggiungere un altro colore io faccio semplicemente un nodo, così: lasciando delle codine molto lunghe, per eh, poi nascondere queste codine con l'ago. Adesso voglio farvi vedere come nascondere le codine dell'unione dei fili. Io le lascio particolarmente lunghe per poterle infilare in un ago da lana. I laghi da lana sono quelli che hanno una cruna particolarmente ampia e un ago arrotondato per cui infilo l'ago in una delle due codine e nascondo l'inizio all'interno della maglia. Siccome due colleghi, seguo, seguo proprio i colori. Si fa un po' il punto maglia che si. A seguire il colore è come se noi facessimo il recamo. Appunto. Vedete come sparisce? Ora che l'ho fatto passare un pochino taglio l'eccedenza vuole un po' di pazienza, ma dopo non si vede nulla. Adesso faccio con l'altra codina, vedete qua ho marrone quindi io passo sotto al blu, passo sotto al blu Poi devo andare nell'altra fila passando sotto al blu vedete la maglia blu qui mi infilo all'interno vedete seguo il colore proprio della maglia marroncina Adesso, di qua e vedete la le codine spariscono. L'unione diventa abbastanza invisibile. Arrivati a una certa dimensione di sciarpa, oltre al peso che comincia a farsi sentire mentre lavorate, ci sono i fili che si ingarbugliano e c'è la, la, la sciarpa stessa che vi eh, intralcia il lavoro. Allora, per mantenere tutto ordinato e non, non trovarsi tutti aggrovigliati io dai 60-70 cm comincio a fare questo lavoro. Piego la sciarpa in modo da mantenere sempre un 50-60 cm e lavorare agevolmente. La piego, poi con delle grandi spille da balie le, la fisso su se stessa. In questo modo è più semplice da gestire il lavoro. La sciarpa vi appoggia sul banco di lavoro o addosso a voi e quindi non sentite il peso perché la lunghezza è quella giusta per appoggi sul piano. Però vi permette di eh, sbrogliare agevolmente fili e sciarpa perché sennò. E trovate già i fili che si intrecciano tra di loro. Se ci aggiungete anche la, la sciarpa, comincia a essere un problema. Allora per chiudere, passo la prima maglia sul ferro di destra, lavoro una maglia. Quindi, nel ferro di destra ne ho due. Prendo la prima maglia e la cavallo sulla seconda e ne ottengo una sola. Poi lavoro un'altra maglia e ne ho di nuovo due. Prendo la prima maglia e la cavallo sulla seconda. Lavoro una maglia quindi ne ho due. Prendo la prima maglia nel ferro di destra e la cavallo. E mi rimane una maglia sola sul ferro di destra. Lavoro una maglia, accavallo la prima e torno a rimanere una maglia sola. Vedete si crea come una catenella. Lavoro la maglia a cavallo e me ne rimane di nuovo una. Lavoro una maglia a cavallo, lavoro una maglia, prendo la prima maglia e la cavallo. E a cavallo lavoro la maglia e a cavallo lavoro la maglia e a cavallo lavoro la maglia e a cavallo lavoro la maglia e a cavallo la prima sulla seconda lavoro una maglia prendo col ferro di sinistra e a cavallo e a cavallo lavoro l'ultima maglia e la cavallo tiro il filo e lo taglio e poi lo fisso con questo, questa parte ecco qua e questo è il campione chiuso vedete? rimane una, una catenella Poi avrete una, una codina che vi rimane dal, dall'ultima riga di codolo, colore contrastante, che io l'ho lasciata libera. Come tutte le codine che mi sono rimaste, verrà nascosta, fissata e nascosta con l'ago da lana, che ha una cruna molto ampia ecco qua, e una punta arrotondata praticamente, vedete, la nascondo su, sul suo colore, vedete, quindi entro nella maglia celeste da sotto, passo in quella sotto seguo proprio il colore della maglia poi torno indietro una volta giusto per fissare taglio e ho fissato il filo vedete non si vede nulla vi faccio vedere anche un'altra cosa disfando quello che io perché se no dopo si ferma lì vedete se avete fatto bene il lavoro e fra un po la maglia non vi piace più e volete riutilizzare la lana se il lavoro è fatto a mano succede questo guardate viene disfatto con una semplicità impressionante ecco bisogna stare attenti dove si è fissato il nodo con l'ago perché lì bisogna scucire prima lì ma come potete vedere guardate non vi è un nodo ed è semplicissimo da da da da disfare però vedete che, anche se il lavoro è stato lavoro è stato tempo la lana tempo è lana si è è più non è più prima, come era prima questo è sono i punti iniziali come vi ho fatto vedere non c'è un nodo Semplicemente rifacciamo su la matassina, qualcuno stira la lana, qualcuno la lava appesa, qualcuno la fa passare nel vapore della pentola, qualcuno del ferro da stiro per rigenerarla, ma comunque è difficile che una lana usata diventi, non si noti, insomma. Ecco che ho rifatto il gomitolo. Anche questa lana può essere riutilizzata, la metto con lo stesso colore ecco, fatto. e finalmente la mia sciarpa è terminata, alcuni giorni dopo quindi ho fatto queste riprese per farvi vedere come ho terminato la sciarpa, com'è venuta perché vi avevo fatto vedere col campione come chiuderla. Ecco questa è la mia sciarpa Come vedete ha tanti colori, questa è la chiusura, questo è il rovescio, come vedete non ci sono più fili che si vedono, con l'ago li ho ripresi tutti i fili dei nodi per nascondere il più possibile. Gli ho dato una leggera stirata col vapore per stirare leggermente le lane, soprattutto quella marrone che era più, si vedeva di più che, ehm, che era usata, e ora è pronta per essere eh, indossata. Eccola qua, è di 1,60 m, che, allunga, che col suo peso si allunga ancora più. Io l'ho fatta per un uomo, per mio marito, ma può essere fatta anche da donna, insomma va bene anche su di me come colori. video e iscrivetevi al mio canale. Arrivederci alla prossima da 2-3 ricreo.